Microonde innocuo? Cosa succede a cibo e corpo? Il cibo dal microonde è nocivo. Nel 1980 l'Istituto per l'Igiene delle Radiazioni dell'Ufficio Federale Tedesco della Sanità pubblica segnalò disturbi metabolici nell'uomo causati dal consumo di alimenti riscaldati nel forno a microonde. Questi influenzano la crescita delle cellule e cambiano la funzione della tiroide delle ghiandole surrenali. Nel 1991 i biologi svizzeri Hans Hertel e Bernard Blanc del Politecnico di Losanna esaminarono nuovamente l'effetto degli alimenti scaldati a microonde sull'organismo umano. Lo studio confrontava l'impatto sugli esseri umani causato dal cibo scaldato a microonde rispetto alla preparazione convenzionale. Risultato gli alimenti preparati nei forni a microondi causavano notevoli cambiamenti nel sangue delle persone sottoposte al test immediatamente dopo l'ingestione. Secondo gli autori dello studio, questo indica l'inizio di un processo patologico, come può essere il caso anche nello sviluppo del cancro. Altri studi hanno dimostrato che il latte riscaldato nel microonde cambia notevolmente. Il microonde scompone le proteine contenute nel latte in aminoacidi che non sono presenti in natura. Queste sostanze possono causare il cambiamento del sistema immunitario dell'organismo. Inoltre, è stata riscontrata una riduzione del contenuto di acido folico assolutamente necessario per la formazione del sangue. Dopo che il latte materno è stato riscaldato a 98 gradi nel microonde, la crescita del batterio E. coli era incrementato di 18 volte nonostante l'effetto del calore. Questi batteri possono causare febbre, diarrea e vomito. Si è anche osservata una perdita di attività di tutti i fattori di difesa. Gli autori sospettano che non solo gli effetti termici, ma anche quelli non termici, potrebbero avere un ruolo. Dispersione di radiazioni dal forno a microonde. Il nucleo del dispositivo a microonde è il cosiddetto magnetron, per ottenere l'energia necessaria per la cottura. Nel microonde viene generato un campo di corrente alternata ad alta frequenza, con una frequenza di 2,45 GHz. L'energia di un forno a microonde è talmente elevata che non deve uscire dalla camera di cottura schermata, altrimenti l'utente subirà danni ai tessuti. La radiazione di dispersione è l'energia che può ancora essere misurata al di fuori del forno a microonde. Nel corso della vita di un forno a microonde di circa 10 anni, la radiazione di dispersione aumenta. Lo Stato stabilisce che la radiazione di dispersione ammissibile nei forni a microonde ad una distanza di 5 cm dalla porta non deve raggiungere un tasso di dispersione superiore a 5 mW al cm2. Tuttavia, le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato che devono già essere osservati valori inferiori a 0,1 mW al centimetro quadro per escludere il più possibili effetti denosi sul sistema immunitario umano. Vietato criticare il forno a microonde. Dopo la pubblicazione dei risultati del suo studio sugli effetti degli alimenti riscaldati a microonde, Hans Hertel è stato citato in giudizio dall'Associazione Professionale degli Elettrodomestici e dell'Industria Svizzera FEA e condannato al Tribunale Federale Svizzero nel 1994. Il Tribunale ha visto una violazione della legge sulla concorrenza sleale e ha vietato a Hertel di ripetere la tesi controversa. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha successivamente concesso a Hertel il diritto di pubblicare i suoi dati scientifici sull'effetto cancerogeno dei forni a microonde. Per Hertel non c'è dubbio, le microonde causano il cancro. Ciò venne scoperto già nel 1941 dall'Università Humboldt di Berlino, ma non venne pubblicato. Hertel, tutto il lavoro rilevante viene soppresso. I risultati di queste indagini dovrebbero farci rizzare le orecchie e pongono le basi per un'analisi critica dell'uso delle microonde.